Fumo le sigarette, e molti miei amici ci sono morti. D'altra parte, mentre sto fumando le sigarette, non riesco a scolarmi una bottiglia di scotch in 15 minuti. Quindi se la si guarda da questo punto di vista è tutta salute. Non mi ricordo la prima volta che ho fumato una sigaretta. Posso ricordarmi la prima volta che Ben dovresti saperlo, perché sei di Brooklyn, si chiamava Punk. Ti ricordi il Punk? E il Punk era... era lungo, un pezzo di sangue verde un pezzetto di legno sottile così grande tinto di verde io solo sa che cosa era non più di 7-8 cm e tu lo accendevi e facevi finta di fumarlo ovviamente non l'ispiravi perché era legno duro e andavi in giro con questo coso si chiamava punk dico bene? questo me lo ricordo quando si è trasformato nella prima malvolo eh, onestamente non me lo ricordo insieme a tanti altri episodi della mia infanzia che non sono più presenti la mia infanzia è stata così spiacevole che assolutamente non ricordo niente più o meno fino eh, all'età di 31 anni